Entriamo in clima natalizio anche eh, nel comparto delle commodities. Lo facciamo attraverso il, il succo d'arancia e eh, a casa magari si chiederanno ma che cosa c'entrano il Natale e eh, gli agrumi? Beh, c'entrano. c'entrano Se avete visto un film che è appunto un must del periodo eh, natalizio, ovvero una poltrona eh, per due, eh, proprio grazie ad un'operazione eh, sul succo d'arancia, i protagonisti, tra cui uno strepitoso eh, di Murphy, eh, beh, mettono a capo e terribili fratelli Duke, ecco e al di là della citazione cinematografica ci sono proprio dei movimenti che riguardano il succo d'arancia che sono sì. particolarmente interessanti, quindi sì, Giuseppe un commento sì. da, da parte tua naturalmente se vuoi anche sulla pellicola Natalizia e poi sì. ovviamente sul succo d'arancia. Okay, io vedrò come vi consueto anche quest'anno, certo. giustamente, giustamente hai fatto riferimento al succo d'arancia che in realtà è una materia prima che commentiamo un po' eh, anche io, Uh, personalmente uh, osservo i grafici, osservo gli andamenti, uh, ma è una materia prima che personalmente non, non trado, un netto di questo aspetto, cosa è accaduto? Beh, volendo stilare Valentina una classifica delle Performance delle materie prime tra i primi posti da un anno a questa parte c'è proprio il succo d'arancia. In questo momento siamo in area di 200-200 dollari per libra più 52-55% da un anno a questa parte. E cosa è accaduto? In realtà, già da tempo eh, si, mh, ci sono. Uh, ci sono, diciamo, ad aver alimentato questi acquisti già a partire da inizio anno, è stato per certi aspetti um, un rapporto del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti che ha tagliato, tagliò le aspettative uh, sul raccolto annuale delle arance, parliamo in quel caso di eh, un raccolto il più piccolo raccolto dal 1945 inferiore anche a quello del 2017 quando l'uragano Irma ha fatto dei danni eh, incredibili eh, e il crollo del raccolto è da attribuire ad una malattia al famoso eh, è così commentato da diversi analisti dall'inverdimento delle arance per effetto di una malattia incurabile degli alberi che ne riduce la Vitalità. Questo è uno degli aspetti che ha contribuito alla riduzione del raccolto, all'aumento dei prezzi, un aumento della domanda. E nonostante è il Brasile il maggior produttore al mondo di arance, con eh, ho letto proprio in questi giorni i dati: 14,7 milioni di tonnellate su. 48 milioni complessive e chiaramente il mercato americano è sempre un po' al centro dell'attenzione. Che condiziona, va a condizionare, se vogliamo, gli stessi, eh, gli stessi, gli stessi prezzi. E eh, sono aumentati quindi i prezzi anche per via di questo aspetto: la produzione della Florida, che è un territorio eh, dove ehm, c'è cioè una grande produzione di, uh, di arance sostanzialmente diminuita anche uh, a causa di questa, appunto, di questa, uh, di questa uh, malattia quindi è fatto bene a far riferimento al famoso film un film bellissimo che mette anche uh, in evidenza l'importanza io cerco sempre di sottolineare anche il fascino, la bellezza del mercato delle materie prime che è legato ad aspetti, in questo caso ad un aspetto cinematografico eh, di gran successo, ma è legato, lo ribadisco sempre, il mercato delle commodities anche ad una aspetto ad aspetti storici che eh, spesso commentiamo qui anche insieme e sono eh, davvero davvero affascinanti ed interessanti, quindi invito tutti anche a cercare di leggere, studiare, approfondire o anche solo per una semplice curiosità la bellezza di tutte quelle narrazioni che relative ad esempio ai famosi cercatori d'oro dell'Ottocento, gli stessi italiani, molti italiani che partirono dalla penisola fino in Alaska per cercare lungo il fiume Yukon, per cercare di eh, trovare fortuna, il, uno dei tanti italiani, il famoso Felice Pedroni che parte verso la fine dell'Ottocento e cerca di eh, trovare fortuna, fu, addirittura... Fondò una città, la famosa Fairbanks, che, eh, e quindi eh, ci sono tante, tanti tanti aneddoti legati proprio alle eh, storie vere legate... Al, uh, alle, uh, alle materie prime. Ecco, sì, Giuseppe, diciamo che appunto dal, dal succo d'arancia di una poltrona per due fine alle pepite d'oro il mondo delle commodities si presta particolarmente allo storytelling abbiamo, abbiamo capito certo. questo con storie ecco, e aneddoti uh, particolarmente curiosi e, e interessanti quindi insomma un mondo affascinante che, che continuiamo a scoprire grazie anche ai, ai tuoi interventi uh, settimanali